Carissimi, siamo ormai alla ventunesima domenica del Tempo Ordinario, ci accompagna come sempre il Vangelo di Luca in questo anno liturgico. Io vorrei dare un titolo a questo tema, questa domenica. Il titolo che mi verrebbe ridare è Il Sogno di Dio. E qual è il sogno di Dio? È vedere tutti oltre quella porta. Sì, perché Gesù alla domanda del Pio israelita che gli chiede chi si salverà, quanti si salveranno, risponde in un modo come sempre spiazzante, si salveranno coloro che passeranno attraverso la porta stretta, sembra in contraddizione con quanto dichiara in altri passi del Vangelo e quanto la stessa Sacra Scrittura ci ricorda che la salvezza è per tutti, certo, questo rimane una verità la salvezza è accordata a tutti, tutti possono salvarsi. Infatti Gesù non risponde sul numero di coloro che si salveranno, non lo dice, non dice quanti, non risponde su quanti, ma su come, come bisogna invece salvarsi. Il criterio è appunto passare attraverso la porta stretta, cioè passare attraverso eh, Gesù stesso. Io sono la porta, non dimentichiamo che si autodefinisce così cioè sforzatevi, lottate, fate il possibile e l'impossibile, camminate sempre in adunomis di fede, perché non, fermandovi potreste adagiarvi, oziare e allontanarvi da Dio, dal suo amore. Ecco la porta stretta, allora è per tutti effettivamente, non è solo per un'elita, perché a tutti viene accordata questa possibilità, ma bisogna lasciare al di qua della porta tutte le vanità del mondo, i compiacimenti, le soddisfazioni e entrare soltanto dimagrendo, perché in effetti non possiamo passare se siamo gonfi di noi stessi, delle nostre convinzioni, del nostro orgoglio, dobbiamo sgonfiarci in un certo senso, dimagrire, appunto, perché solo così, rinunciando a tutte queste cose Rinunciando appunto anche ai eh, propri radicalismi, al proprio orgoglio che si può passare. Bisogna cioè cambiare, dimagrire nel senso di cambiare, farsi piccoli, piccoli e fragili per passare attraverso quella porta. Tutti possiamo salvarci, ma come afferma Sant'Agostino, colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Tocca a noi impegnarci per passare. Questo ci vuole dire che il cristianesimo, la fede in lui, il Vangelo sono una cosa seria. Non è una passeggiata, come dice Papa Francesco, non ci si può limitare a parlare di Gesù, davanti a una tazza di tè, occorre impegnarsi, in questo senso che Gesù dice io sono la porta, cioè noi dobbiamo imitare Lui, essere pronti alla sofferenza, pronti anche al tradimento, pronti alla morte, a far morire in noi stessi tutto ciò che ci allontana da Dio e dai fratelli. Ecco il come ci si salva, pronti a passare attraverso quella porta, con un atteggiamento benevolo verso il prossimo, con un'attenzione alle persone più fragili e bisognose. Dovremmo portarle con noi, perché i poveri sono il nostro investimento e sono il passepartout, ci permetteranno di passare attraverso quella porta e banchettare nel regno di Dio e godere della gioia del Signore e della sua presenza. Buona domenica.